Ciao sono Marco e ti sto portando in questo momento all'interno del mio ufficio, questo è quello che io sono solito definire il mio ufficio, ti sto facendo entrare dalla parte posteriore però, di solito da qui esco, tu ti, ti domanderai che cosa ci fa questo con un ufficio? o forse più facilmente ti domanderai come mai l'ufficio è così, immerso nel verde, mi piace così. E comunque anche tu dovresti avere un ufficio, perché perché anche tu sei un'azienda, o meglio, per meglio dire tu sei una persona al pari di un'azienda, quindi anche tu sei un'azienda, la deduzione logica è questa, perché ti dico questo, perché di fatto un'azienda è una persona giuridica, mentre tu sei una persona fisica come me. Ma non è che ci sia molta differenza, o meglio a livello eh, diciamo di costituzione eh, fisica più o meno funziona allo stesso modo. Ci sono dei reparti all'interno che fanno pompare il sangue, che ovviamente sono i soldi, eh, per far vivere e anche crescere questa azienda. I reparti ovviamente sono gli organi interni che come li abbiamo noi. Ora. Se è un'azienda sana che ha eh, una prospettiva di crescita, che vuole crescere, avrà sicuramente all'interno anche il riparto di ricerca e sviluppo. Perché ti dico questo? Perché è molto importante che anche tu faccia ricerca e sviluppo. E come puoi fare? È molto semplice. Ricerca e sviluppo altri non è che la formazione personale. Corsi eh, in aula, online, libri, audio, ma anche se vogliamo questo video stesso fa parte della ricerca e sviluppo, quindi anche un minimo di formazione personale off-road, quantomeno una volta ascoltato quello che ho da dirti io come concetto avrai consapevolizzato qualche cosa in più. Poi ti piace è un discorso, non ti piace è un altro discorso, comunque sia io ce la metto sempre tutta per cercare di dare qualche cosa, un valore aggiunto a tutte le persone che amano seguirmi. E sì, anche io faccio ricerca e sviluppo costantemente, sempre, tutti i giorni cerco di imparare qualcosa, leggo qualche riga di libro, ascolto senza dubbio un po' di audio, eh, una volta era un cassetta, diciamo un po' di file audio e ne ho di veramente molto interessanti. Questo è quello che volevo dirti, fai anche tu ricerca e sviluppo. Io continuo la mia passeggiata da qui all'interno del boschetto per cercare ancora un po' di ispirazione per magari, non so... Eh, eh, darti qualche altra piccola pillola di formazione off-road. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.